Ma poi non finisce qua, cioè, qui, tutti questi ragionamenti li abbiamo fatti sulla base del diritto in senso più alto, cioè la, la, le norme giuridiche, le, la giurisprudenza e la dottrina giuridica, no? le nostre tre classiche fonti del diritto, ma poi c'è un altro strato che però come abbiamo già detto prima perché un vostro collega mi ha risposto correttamente, è paradossalmente è quello che ci dà le risposte più sensate. Quindi sono arrivati prima dei, dei professoroni, dei giudici e dei legislatori. Sono arrivati prima gli avvocati di OpenAI, avvo, i, i legali, i diciamo, consulenti legali. Ho messo i tre principali OpenAI di oggi, è stato diffuso, ce ne sono N1000 eh, adesso. OpenAI, tra l'altro, non so se avete chiamato. OpenAI è sia ChatGPT che da lì, quindi ho usato lo un logo, ma sarebbero due sistemi: quello che fa le immagini e quello che fa i testi. Ehm, e qua troviamo le cose più interessanti con no, quei tempi ce la faccio tranquillamente. Um, il tuo contenuto ci, ci definisce che cos'è il tuo contenuto e ci dà la risposta a quella domanda che, oh, che stanotte il tizio che il, il, il sistema non mi voleva dare. È possibile fornire input al servizio e ricevere output generato e restituito dal servizio in base all'input. Input e output insieme costituiscono il tuo contenuto, quindi lui ci dice, lato nostro, sì, chiaro che sta, sta parlando un soggetto privato ad un altro soggetto privato, cioè il fornitore del, del servizio all'utente, eh? non, non è una legge, sta dicendo come vogliono regolare i loro rapporti, diritto privato l'hanno fatto tutti qua, immagino, quindi insomma, capite di, di cosa stiamo parlando, no? Ok, quindi siamo tra rapporti tra due soggetti privati, squisitamente diritto privato, tu possiedi tutti gli input e subordinatamente, al rispetto dei presenti termini, assegna a te tutti i suoi diritti, titoli di interesse sull'output. Ok, quindi il fatto che dica assegna a te presuppone che però in realtà all'inizio ce l'hanno loro, perché te lo assegna. Se no avrebbe usato assigned to you, dice in inglese. Io avrei usato riconosce, che sembra una sfumatura puramente lessicale, ma cambia. Però ha un aspetto meno performativo. Ecco? Cioè, invece assegna sì, eh? assegna, eh? esatto. Opera AI può utilizzare i contenuti secondo necessità, cioè se loro dicono i diritti sono tuoi, semplicemente noi ci riserviamo che per i nostri usi avanti, possiamo utilizzarli anche noi. Per fornire e mantenere i servizi, rispettare le leggi applicabili e far scendere la nostra policy. L'utente è responsabile dei contenuti anche per garantire che non violino alcuna legge, cioè quello a cui loro. Se ci fate caso, lo vediamo anche in una slide dopo. Quello a cui, a cui loro pensano sempre è, tanto, è più che altro aspetto della responsabilità. Cioè, se violi le leggi sul diritto d'autore perché l'input che mi dai non potevi darmelo, cioè se tu mi dai come immagine, un'immagine che non puoi usare, io non ne voglio sapere, io sono un mero service provider in questo caso, sono un di cuore, gestisci tu la questione del diritto d'autore, come anche se mi dai un contenuto diffamatorio e offensivo per qualcuno, falso, no, le foto di Trump, c'è la mano alzata? Ah sì, scusa, prego. Allora, immagino che tu sarai su Instagram, se leggi su Instagram è uguale, è peggio. Su Instagram dice che possono anche repubblicare, allora sono più, sono più delicati di Instagram, Facebook. Buona osservazione, da Sì, bravo. Eh, no, tanto perché ha letto i termini d'uso di qualche piattaforma, cosa che fa, po che fa pochissima gente, eh, sì, loro cioè, sono più delicati, dicono che li utilizzano per le loro necessità, che è un po' diverso da quello che fa Facebook di dire che loro potrebbero anche rivenderseli e ridistribuirli. Eh, oh, oh. eh sì. Sì. sì. Sì, sì, potremmo interrogarci. Ma questo che diceva però tutti è anche il di Google Docs. In realtà Google Docs viene controllato da me. Esatto. Allora, questo sì, scusami. l'intelligenza Sì. Eh, te lo dice è tua cioè, se, perché allora, se, tu, allora cioè, se le cose che ci diciamo io l'intelligenza artificiale come ho fatto io ieri sera rimangono in quella, in quella chat di poi io spengo e, vado, e butto via tutto stiamo facendo un problema che è puramente filosofico il problema è quando io questo contenuto lo prendo e lo pubblico in un articolo allora lì lei ti dice se lo pubblichi sei tu che ti devi preoccupare di verificare che sia corretto. E aspetta che c'è una slide dopo che sì, ti, ti chiarisce. Sì, sì, sì, vai, vai. No, allora l'aspetto dal punto di vista più interessante del diritto d'autore, dal punto di vista del diritto d'autore più interessante è questo. Cioè, loro vi stanno avvisando. Andrea, questo guarda che è bella, il fatto che ti cioè, ti stanno avvisando che potrebbero darti cose uguali a quelle di altri. Eh, dal punto di vista del diritto d'autore questa è una, una bomba a orologeria. Perché adesso le stanno usando in pochi, quando tutto il mondo le userà ci saranno un sacco di output che sono uguali ad altri output e tutti saranno convinti di averlo fatto per primi loro. Perché ci dice, a causa della natura dell'apprendimento automatico, cioè, visto che io funziono così, l'output potrebbe non essere univoco tra gli utenti e i servizi potrebbero generare lo stesso output o, un, o uno simile per OpenAI o per terze parti. Ad esempio, tu puoi fornire input, dimmi com'è il cielo, di che colore è il cielo, e io ti rispondo che il cielo è blu. È un esempio molto scemo questo, molto banale, proprio per far capire, no? Cioè, se tu fai una domanda banale e ottieni una risposta banale, non ti puoi incazzare con gli altri che hanno avuto una, una risposta banale anche loro, perché hanno fatto a loro volta una domanda banale. Quelli che ho visto ieri a Firenze, questi artisti che fanno opere con l'intelligenza artificiale, è gente che sa usarla l'intelligenza artificiale, non è che gli dice quattro cose si spippolano, smanettano ok? è un po' come il dibattito che c'è stato negli anni 80 con la musica elettronica che i musicisti veri dicevano ma no, non è vera musica, stai facendo partire una ma... eh, dipende dipende c'è chi la fa in un modo e c'è chi fa la ciofeca qua un po' uguale, loro ti dicono però ti, ti stanno avvisando potre, potresti avere una cosa che anche se l'hai fatta tu la famosa originalità manca della novità perché io l'ho data già a qualcun altro, perché la domanda era uguale, che cosa pretendi? Quindi, da un lato abbiamo il capitolo prima, il paragrafo prima che dice io ti do i diritti a te, l'altro ti dice, il secondo paragrafo ti dice sì, però sappi che io ti do dei diritti su delle cose che magari sono anche di altri. E infatti dice, ehm, anche altri utenti possono porre domande simili e ricevere la stessa risposta. Le risposte richieste generate per altri utenti non sono considerate i tuoi contenuti, quindi dice... Il tuo tu contenuto è di ciascuno. Poi, se tra di voi non vi mettete a litigare per cose banali, non guardate me, dimmi. In realtà, questa in realtà, è stata questa standardizzazione dell'auto, mm? non va in qualche modo forza l'idea che è un'opera un non prodotta dalla Sì, sì, infatti, banale, con, con l'intelligenza artificiale, ma infatti, per, per come sta ragionando, qua sì. È chiaro che se chiediamo tutti com'è il cielo, stiamo, raccontami una storia ambientata in, in, in Sardegna e dimmi com'era il cielo, Eh, il cielo era azzurro e c'era il sole, thanks to the dick, No, in inglese, grazie no, a cazzo, cioè, no. cioè, però, ecco, però sono, allora io mi fermo, adesso stiamo parlando di creatività di arte, quindi se tu mi sposti l'esempio esempio su l'atto giudiziario, mi fermo, mi sposti molto come esempio, però è sensatissima come, come osservazione. Sì, sì, sì, prego, c'è un'altra osservazione qua. Ma il fatto che comunque posso in un in ogni caso non si potrebbe risolvere soldiere questa cosa nel momento dell'utilizzo per avete sul diritto d'autore e quindi faremo che lo usa. Allora, sì, guarda, è esattamente la stessa osservazione che mi hanno fatto l'altro ieri a Firenze. Il primo che lo, che lo pubblica ha il diritto. È no, è poco originale questo. No, no, ma l'osservazione è sensata. No, no, eh, sì, però ho capito, siamo sempre lì su cose che, cioè come quello che fa la foto al tramonto al, eh, o no, alla torre di Pisa con la mano così, quante ce ne sono su Instagram di foto? Del, ecco, e tu vai a fare causa perché sei arrivato prima degli altri? Quello che l'ha fatta per primo sta facendo causa a tutti? Mm. Oppure il fatto che ci siano tante cose uguali diluisce la potenza del diritto d'autore? Questa è un po' la riflessione, capisci? E quindi c'è meno creatività, c'è meno, meno originalità e quindi diciamo siamo tutti con in mano una cosa che vale meno. Però scusami, e arrivo? Questo è proprio quello che fa paura ai creativi perché sembra che il tuo lavoro, il tuo lavoro di creativo si stia sminuendo. Dimmi scusa. Sì, ma infatti in effetti sono infatti guarda, non, non, se te ne parlo a parte perché sono divento volgare, però questa cosa che, no, cioè, che, che un'opera creativa, la impacchetti, gli, gli, gli dici, ah questa è, è, questa, più che questa, mia, questa è unica, però è digitale, che il digitale è unico, sono già delle robe che a me mandano fuori di testa perché sono simoro, però ecco, ma lì è molto drogato da tutto l'hype che c'è stato, perché tutti pensavano di fare soldi, non pensare che si facesse per, per far crescere la creatività, tutto l'hype drogato sul discorso NFT e cripto perché si pensava che girassero i soldi. Qua esattamente il contrario, qua i soldi ne gireranno pochi, tutti guadagneranno di meno perché gli unici che ci guadagnano sono quelli che fanno i sistemi di intelligenza artificiale che adesso avranno in borsa in questi mesi qua, avranno un picco, ma i creativi qua hanno paura e, e, e li capisco. Comunque andiamo, andiamo verso le conclusioni, 5 minuti. Ci sono anche le sharing policy. Cioè, le sharing policy sono ancora meno dei termini d'uso, cioè i termini d'uso almeno sono un contratto. Queste sono proprio delle linee guida. Però sono interessanti, ci dicono: è generalmente consentito pubblicare i propri prompts e completion sui social media come fare lo streaming. Cioè, io avrei potuto fare un collegamento oggi, far vedere la mia lezione e mostrare questa cosa. Si prega, eh, dice, si prega di attenersi a quanto segue. Rivedi manualmente ogni generazione prima della condivisione durante lo streaming. Quindi, anche lì, l'accento sulla responsabilità. Devi guardare tu cosa stai facendo. Attribuisci il contenuto al tuo nome e alla tua azienda, cioè pubblico e specifica che è fatto con intelligenza artificiale, ma lo dice dopo, cioè che, ma che l'hai fatto tu: in modo tale che non ci sia dubbio di chi è e di chi sia la responsabilità. Non condividere contenuti che violano le nostre norme, sui contenuti che, eh, che potrebbero offendere altri. Infatti, anche nella locandina che abbiamo usato, sotto c'è la noticina fatto con intelligenza artificiale, da, no, forse il nome del grafico non, non c'è. No, vabbè, però ci siamo noi, cioè nel senso è una locandina prodotta da un'università. Lì c'è un nome Università Bicocca, potremmo, certo. lui potrebbe sostenere, è un evento. Una bicocca per me è responsabile dell'università Bicocca, quindi non è così <ride> perché dice sì. o alla tua persona o alla tua azienda. Certo. In quel caso è come se le fosse un grafico incaricato. E quindi, invece, ho visto gente che sta utilizzando l'intelligenza artificiale e non lo dichiara, certo. e questo è un problema anche etico, tipo i giornalisti. Ma io lo faccio, lo faccio. allora questa cosa l'abbiamo già detto, cioè i giuristi sono alla rincorsa e arrivano in ritardo, quindi arrivano prima gli uffici legali delle varie, delle varie aziende che, che, ho, che fanno queste cose, poi arrivano le corti e i tribunali, i legislatori arrivano per ultimi, come vedremo, e quando arrivano arrivano sempre con una cosa che è già vecchia, no? perché vedete i tempi con cui andiamo, e sono già partite le cause, quindi le, le, le prime sentenze secondo me fra poco le vediamo, una di queste lì vi ho messo un articolo che le raccoglie un po' tutte è Get Images contro eh, mi sembra Midjourney o, o l'altra, o Stable Diffusion perché Get Images è un'azienda che vende diritti su immagini, fotografie loro sostengono che l'intelligenza artificiale vada a estrarre dati dalle loro banche dati, e lo faccia in modo improprio allora siamo, vale il, il, il, il classico approccio che magari ci prove magari porta a casa qualcosa, può anche essere che sia andata così, però visto che parliamo di Getty Images mi auguro che i loro legali non abbiano proprio tirato in piedi una cosa che non sta né in cielo né in terra e poi fare la magra figura di sentirsi rifiutare la cosa, non lo so, quindi lì dobbiamo vedere, però andate a leggere gli, gli articoli e sono interessanti gli sono ci sono interessanti sì, sì. i Ecco, anche questa cosa l'abbiamo già detto: i tentativi di regolamentazione che siano di matrice pubblica ma anche quelli di matrice privata, anche i termini d'uso, stessa cosa, eh, cercano molto, ma lasciano in secondo piano l'aspetto della creatività, dell'originalità, perché la risolvono dicendo controlla tu, vedi tu, ok? E ci tengono più, più l'aspetto della responsabilità, cioè se succede qualcosa io non ne voglio sapere, ok? E questo succede, ripeto, anche nei... nei nei, nei, nelle bozze dell'Unione Europea che stavamo dicendo prima, molto orientate su quell'aspetto lì della responsabilità, chi risponde appunto da cose fatte con barra da sistemi di intelligenza artificiale? Ci serve poi il piano etico, e qua abbiamo il professor Rossetti. Io non. non, non cioè, perché tuttavia è questione, secondo me. Cioè, una volta che abbiamo capito di chi è il diritto, eh, sta tutto nel usarli in modo corretto, in modo trasparente, in modo etico. Parlavamo di giornalismo no, l'altro giorno. Queste sono delle macchine potenti per fare fake news e per fare fake in generale. Ah no, io semplicemente l'ho uso per fare uno dei due articoli che pubblico la settimana. Prendo l'assa e dico fammi che è lunga 4000 battute e dico fammi che è riassunto. In Però lo dichiari stessa. che stai facendo una. No, no? male. <ride> no, ma infatti. No, Scusa, cioè, arrivo. No, eh. Mese, parlavamo mese, di. di... Sì, allora parlavamo di eh, etica, di deontologia giornalistica in questo, in, questo evento, in questo evento a Firenze e c'erano i giornalisti e dicevo quando gli ho detto che, sono, che in teoria i termini d'uso ti obbligano a dichiararlo erano tutti un po' così, e certo, eh, gli ho detto ragazzi, tu puoi fare gli articoli, il problema è che se cominci a dichiarare che li hai fatte con l'intelligenza artificiale non te li pagano più 12 euro, che già è una miseria, ti li pagano 2 euro L'editore dice giustamente ma allora perché ti devo pagare? Metto qui uno bravo a usare l'intelligenza artificiale e, e lavora lui per 10 giornalisti e quindi tutti che stanno tirando un po' indietro e dire no ma, no, ma non l'ho fatto con l'intelligenza, sì ho usato, c'era una domanda. Allora, sull'aspetto fake news, io, allora, questa è una lezione sul diritto. Sì, ti do ragione. Allora, oggi è una lezione sul diritto d'autore. Io mi fermo a quello. Su queste cose ci sono persone qua più brave di me. Però, sì, cioè, è un problema. Cioè, non l'abbiamo ancora risolto dal punto di vista del diritto, del diritto dell'informazione. Figuriamo. Sì, tutti ecco bias allora chi deve andare io vado avanti a 5 minuti chi deve andare non, non c'è problema perché stiamo registrando e quindi mi spiace interromperla eh, visto sì. che sta, sta venendo bene io non interrompo chi deve andare va non c'è problema però i bias sono noti l'abbiamo visto anche in questi esempi che ho visto ieri a Firenze è interessante ma non è oggetto della lezione di oggi perché sennò no non usciamo vivi eh, c'era prima di là Simone, dimmi su sono anche d'accordo che andrebbe dichiarato se si usano ok l'uso, cioè cosa consiste l'uso? Cioè l'intelligenza artificiale ha scritto l'articolo eh, o mi sono fatto fare un riassunto che poi da quello ho fatto eh. l'articolo. articolo? No, cioè, però vedi che siamo su un piano etico Ma, a, visto che le sono sfumature lì sta molto all'etica del giornalista dire sì guarda è una questione delicata, dal punto di vista giuridico secondo me abbiamo pochi elementi, cioè, Però, non è il diritto d'autore che risolve questo eh, problema. Questo no, dire. No, per, per qualche articolo ha visto su Nature, Nature è questa Nature, è questa rivista scientifica internazionale, alcuni articoli sono stati pubblicati con uh, il nome dell'open, uh, di CTPT credo come coautore, Nature ha deciso che in realtà gli autori dichiarati devono essere solamente umani. Quindi se vuoi dichiarare che hai usato un in intelligenza artificiale lo fai nella prima nota, lo fai da qualche parte, ma non lo puoi più mettere tra gli autori nella rivista, negli articoli di questa rivista che, che Però lo devi fare che... perché sennò violi i termini d'uso. È vero che violare i termini d'uso sono una violazione contrattuale, la sanzione che puoi incontrare è quella che ti chiudono l'account. No? Quindi, il problema è che insomma è dei giuristi, non devo spiegare. Quindi non è che arrivano i venire e prenderti hai usato l'intelligenza artificiale. No, ti assume la responsabilità. Un discorso, per questo che dico che è un discorso etico, perché a un certo punto il nodo viene al pettine, cioè un giornalista che lavora così, prima o poi la figura del cialtrone la fa perché lo sbugiardano. Qui c'è una manazzata da un po'. Il diritto d'autore vale anche per... Sai che non, non ho capito? per che cosa? No, non la conosco allora. Eh, non la conosciamo. Però più o meno se fa queste cose va, cioè nel senso se, se rientra in quest'ambito qua, delle, cioè, è un'intelligenza artificiale che fa cose, no? Allora aspetta, facciamo così, fammi, visto che... Esatto, no, visto che sono all'ultima slide, concludo e poi chi vuole divertirsi faccio vedere la chiacchierata che ho fatto ieri sera. Dunque obiettivo, quindi se siamo arrivati a dire che un diritto d'autore antropocentrico non può più funzionare, questo mi sembra abbastanza acclarato da questa riflessione, però ecco la sfida successiva è ma siamo pronti a un diritto d'autore postumano, siamo pronti al meta-autore come diceva quell'artista, quell non lo so, qui avete i riferimenti per approfondire, c'è tantissima roba anche se è un argomento talmente fresco per cui fate prima cercare notizie e articoli più recenti, io ne ho scritti due, i primi due che sono invece abbastanza recenti e sono ancora tutti buoni, eh, grazie, vi faccio vedere qui, allora, vabbè, slide sotto licenza creative commons, i miei riferimenti se volete andare andate ma vi